Bentrovati ad una nuova guida firmata fabioambrosi.it. Quest'oggi vedremo come pulire la cache e cancellare alcuni dei dati personali che il browser Firefox memorizza sul nostro hard disk quando navighiamo in rete. Non abbiate paura, eh? non è che vengano salvati chissà quali dati personali. Diciamo che ogni volta che voi visitate un sito internet il browser salva le immagini, la cronologia e altri file sul nostro hard disk per evitare di di doverli scaricare continuamente ogni volta che visitiamo la stessa pagina è bene pulire la cache ogni tanto per liberare spazio sul disco o è anche utile pulire eh, la cache e rimuovere un po' dei nostri dati personali se utilizziamo un computer in condivisione con qualcun altro per evitare magari che la cronologia ecco, venga letta da occhi indiscreti sono sei i passaggi da seguire quindi iniziamo subito Step numero 1: aprire Firefox. Sapete già come si fa, individuate l'iconcina sul vostro desktop o sulla barra delle applicazioni se presente e fate doppio clic. Step numero 2: una volta che viene aperto eh, Firefox individuate eh, l'iconcina con i tre trattini in alto a destra, il famoso panino, e cliccateci sopra. Verrà aperto un menu con tutte le opzioni disponibili e le eh, funzioni disponibili in Firefox step numero 3 cercate la voce impostazioni la voce impostazioni come suggerisce la parola stessa ci permette di accedere alle impostazioni cliccate step numero 4 sulla colonnina di sinistra individuate e cliccate sulla voce privacy e sicurezza come potete vedere il menu di destra cambia le voci cambiano e abbiamo tante opzioni per gestire la nostra privacy e la nostra sicurezza step numero 5 eh, scrollate un pochettino in basso cercate di individuate la voce elimina dati la trovate qui nel, nella sezione cookie e dati dei siti web step numero 6 siamo arrivati all'ultimo step da seguire eh, scegliete che cosa voler cancellare quali dati voler rimuovere quando avete deciso cliccate su elimina confermate e i nostri dati sono stati rimossi dal nostro hard disk. È tutto per questa guida, vi ringrazio per avermi seguito, mettete un like se il video vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi a questo canale YouTube e vi aspetto su www.fabianbrosi.it per notizie, altre guide, tutorial, corsi e molto altro ancora.